Allora ragazzi, noi vi abbiamo lasciato a queste immagini. Ci vuoi dire qualcosa? Wow. Sì. Dopo la scena che avete appena visto, vi spiego cosa è successo subito dopo. La tavola ha scritto che voleva dirci qualcosa. Dopo che la planchette è andata sul sì, senza nessuna domanda aggiuntiva da parte nostra ha scritto la parola videocamera. In quel momento abbiamo guardato verso la telecamera e la telecamera era spenta e non solo, abbiamo avuto un problemino elettrico. È saltata la corrente. Non siamo riusciti più ad andare avanti. Abbiamo deciso di abbandonare la seduta quindi di chiuderla e di darci un attimino uno stop per ieri sera e di riprenderla oggi. E quindi adesso vi facciamo vedere quello che è appena accaduto. Vuoi parlare con noi? Se vuoi parlare con noi, ci devi dire il tuo nome, per favore. beta o beta o Sei veramente tu, sei Zozo? Mamma mia. Um. Zozo, hai detto che volevi dirci qualcosa? Cosa vuoi dirci? E? N. D. C. Yeah. hai scritto una parola in inglese? vuoi che chiudiamo la seduta? fine di che cosa? Eh? C'è <coughs> paura? Sei eh? calmo. Aspetta perché mi sto, mi sto addormentando la um, nata Tine mia Tine <coughs> mia in che senso fine tua? No, mi, mi, mi, mi, mi, mi dire, però. M sì. O R I E Um, morte. Sei così potente come dicono? Se sei così forte, accendimi le luci del K2 fino al rosso. Verde, fino al rosso. Accendimi le lucine fino al rosso. Quanti anni hai, o M A I N A I Oh, non sono mai nato Sei qui per me operale me, diciamo Sei qui per me? Sei qui, qui per Ale? Sei no, no, no, allora. no, no. Se sei così potente come dici? Devo capire. Se sei così potente come dici, fai qualcosa, manifestati. Allora non sei così potente. Dai, Ale, può essere anche il fatto di non avere... Sì, il sì, volto. sì, quello che vuoi, però dai. Eh. No, dai, aspetta. Ventiste che va adesso Sì, sono agitata, però se mi faccio prendere, scusa, eh, se mi faccio prendere.. Eh, non va bene. Adesso ho la sensazione di brividi. È stato tu a far cadere il tendone, no? Sì. Sì o no, sì. Magari così. Magari non è stato... E eh, ci sta riuscendo, e ci sta riuscendo. <ride> Perché non lo metto in un'altra? sei autodidizionato veramente? <ride> dai oh, Ma che mi sento? <ride> che mi devo sentire, scusami un po' che dice di essere zonzo sta cosa qua si muove veloce sta cosa che cade tu che ti fai domande del cazzo? cazzolini dai chiudi dai, dai. La mia domanda è semplice, autosuggestionabile. Dai, Abraham, ragionare. Abbiamo fatto ieri, tranquilli, esperimenti, tutto bello. Siamo noi, tutti. succede una cosa così, ho ficcato solo. Ehm... Uh... Io niente. Ti ho chiesto qualcosa? No. Mi sta a fare le mani. Oh, sta facendo un occhio. Oh! Mi fa perdere. Ma no, Ale, allora perché si dice le mani? Possiamo. possiamo chiudere la seduta per favore eh. sta facendo l'aspetto la camera non lo so ma poi guarda come gira R E N D, D. D. E R celebrate prendere. prendere cosa? a eh? N, I, M. Anima. Però io ho finito col pensiero anima. è venuto ma di questo la citazione mm. però dobbiamo avere una per che è stata veramente lì nel caso che cani quello. Che ne so, ma se anche tu ci sei, che poi io come fa a sapere per lui? Appunto, chiediamone un po'. Dà un'occiata. Non accendi che non le un film, no, però che... vuol dire. e a i dai dai, sì. dai proviamo mm. Cioè non possiamo basarci sul fatto che è caduto il pendone, allora no? sì, è stato un lì. È capitato questo visto. Da solo. Sì. Certo. Ah, Aspetta. Oh. Alella, patate. Alella, patate. Io non lo staccare, non lo lo Dai, Alella, lo staccare, non lo staccare. Dai! Lo lo lo staccare. Staccare sì, pure. ma voi. devo riprendere. Sì, devo riprendere. fa, Mi fa Aspetta. Aspetta, è Niente, Possiamo staccare la seduta? per favore possiamo saltare attaccare la seduta